Sì. Iniziato? Sì, è iniziato. Ok. Ciao a tutti. Questa è la prima diretta che faccio con voi. Aspettiamo sì. che arriva qualcuno così vi saluto sì. tutti insieme. Ok. Ciao a tutti. Questa è la prima diretta che faccio con voi. Oggi facciamo le orecchiette insieme. Visto che io sono barese provincia di Bari Pugliese facciamo insieme le orecchiette aspetto di vedere qualcuno ecco già c'è qualcuno aspettiamo e io vi faccio vedere ecco piano piano adesso iniziamo insieme vi dico un po' di cose riguardanti le orecchiette chiacchieriamo un po' e facciamo la diretta siete in 30 adesso aspettiamo un altro poco allora innanzitutto ciao e io mi presento chi di, chi di voi mi segue già da tempo sa benissimo che io sono della provincia di Bari sono di Conversano una città bellissima che vi invito tutti quanti a visitare e, regista se tu mi parli da dietro al telefono io non ti capisco poi eh, iniziamo facendo le orecchiette così poi magari io mi rilasso un po' e cominciamo a chiacchierare va bene? Allora le orecchiette si fanno con la semola, non si fanno con la farina bianca, ma si fanno con la farina di grano duro e quindi semola che sia o rimacinata o semola normale, semola semola e quindi si aggiunge l'acqua calda all'impasto, calda significa ben calda, però non bollente, dobbiamo avere comunque la, la possibilità di toccare l'impasto e quindi non deve essere troppo bollente, se non andiamo a cuocere la farina e l'impasto non è più utilizzabile. Allora facciamo così, vieni più qua così, facciamo vedere l'impasto, queste sono 300 grammi di semola rimacinata e questa è l'acqua che come vedete fuma, ma è calda ma non troppo bollente, la aggiungiamo poca alla volta io inizio con un cucchiaio perché non voglio sporcarmi troppo le mani, se no poi mi devo spostare per andare a lavarmi le mani, si vede? L'impasto? Ok, Aggiungiamo in poca alla volta. Non aggiungiamo tutta l'acqua insieme. Poi vi metterò il link della ricetta. Comunque, sono, sì, la ricetta prevede metà della farina, della quantità della farina di acqua. Scusate l'emozione, però. Mi devo ancora calmare. Ciao, Stefano. Ciao, Stefania. Allora, siete già in tanti. Allora, come vedete, questo è un inizio dell'impasto. Deve essere bello sodo, perché, se no, quando andremo a formare l'orecchietta, si appiccicherà le dita e non riusciremo assolutamente a fare le orecchiette. Un'altra cosa, per fare le orecchiette, non dobbiamo avere le unghie troppo lunghe, perché è impossibile fare le orecchiette con le unghie troppo lunghe. Allora, adesso l'impasto si sta formando e poi soprattutto dopo aver fatto l'impasto lo mettiamo a riposare una decina di minuti. Permettiamo alla farina, alla semola di reidratarsi e di... A formare un bel impasto liscio poi quando lo riprendiamo lo rilavoriamo un altro poco e facciamo tanti cordoncini comunque adesso vi farò vedere allora l'impasto è quasi pronto quindi se questi sono 300 grammi di semola di macinata aggiungeremo 150 ml circa di acqua perché circa perché la quantità di, di acqua necessaria, ma non solo per le orecchiette, per tutti i tipi di impasti, dipende dall'umidità dell'aria. Quindi se abbiamo una giornata umida, avremo bisogno di meno acqua. Se invece abbiamo una giornata secca, avremo bisogno di più acqua. Quindi a volte nelle ricette noi diamo un'indicazione, però sta sempre a voi controllare l'impasto. Allora, questo è l'impasto che ho preparato, però non è ancora pronto. Lo dobbiamo lavorare per bene. Allora, nel frattempo che io lavoro l'impasto... Saluti da Cagliari. Da? Cagliari. Ciao Cagliari! Buongiorno dalla Calabria. Ciao Calabria! Dimmi i nomi delle persone, così posso salutare... Sara Panarelli. Ciao Sara! Franzi, Franzi, dalla Calabria. Franzi, ciao! Allora, adesso poi quando finisco chiacchieriamo un po' sto aggiungendo un po' di farina perché nell'emozione ho aggiunto un po' d'acqua in più e io già lo sento che l'impasto non è bello sodo come dovrebbe essere allora l'impasto deve essere bello liscio e questa, questo movimento qui in Puglia si chiama stricare l'impasto Vieni più vicino così ve lo faccio vedere questo è stricare l'impasto se c'è qualche domanda fate pure che io nel frattempo che impasto mi rispondo e così mi rilasso un po e se ne va pure un po l'ansia veneto ciao veneto chi è veneto si chiama veneto la persona. dal veneto da bianca veneto. una signora bianca signora bianca sì. ciao bianca ciao dalla toscana alessandra ciao alessandra puglia ortanova ciao Puglia, Roma. Ciao da Roma. Ciao da Roma. Devo dire che guardando gli insights della pagina, Sicilia. la città che mi segue di più è Roma. Ciao Roma. Pensavo fosse il bar, invece no. Buongiorno a Sant'Andrea, provincia di Frosinone. Ciao, provincia di Frosinone. Un'altra dalla Sardegna. Ciao dalla Sardegna noi siamo in puglia conversano sì noi siamo a conversano come avete capito bene perché in molti post e molte ricette io nomino conversano quindi vamos, vamos. vi aspettiamo a conversano anzi vi aspetterò a conversano quando sarà finito tutto per abbracciarci e per stare tutti insieme siamo 230 Bene. ciao da maria pia di mola ciao maria pia di mola Maria Pia di Mola il cognome o di Mola? Ciao da Giulia Ciao Giulia Di Mola <ride> Il cognome E il cognome? Sì Ah Maria Pia Ciao Maria Pia Lella Ciao Lella Gabriella da Roma Ciao Gabriella Allora basta con Monopoli Ciao da Monopoli e quindi ci siamo Casano Castellano Castellano Mesagne Trigianello! Eh, Trigianello Trigianello è un paesino vicino a Conversano. C'è uno dalla Svizzera. E c'è pure dalla Svizzera. Stiamo superando i confini. Abbiamo già superato i confini. Amatrice. Amatrice? Amatrice? Buongiorno signor regista. Amatrice? Eh. In che senso Amatrice? Che ama? Oddio oh. basta fermiamoci qua. <ride> allora questo è l'impasto delle orecchiette. Ora Portanova, vieni qua a far vedere l'impasto come è venuto liscio, questo è l'impasto delle orecchiette, ora questo io faccio così, dovrebbe essere avvolto nella pellicola, io faccio così, mettiamo questo qui così e aspettiamo 5 minuti nel frattempo vi dico un pochettino di elementi sulle orecchiette ti dico regista che se tu mi parli così io non ti capisco ripetere le dosi Ah, ripetiamo le dosi allora queste sono 300 grammi di farina di semola rimacinata io uso la semola rimacinata ma potete usare anche la semola e 150 ml di acqua calda allora cosa stiamo preparando? le orecchiette uh, che stiamo facendo non stiamo, no, oggi non facciamo nessuna cosa con i fornelli accesi però facciamo le orecchiette allora le orecchiette che cosa sono? è un tipico formato di pasta pugliese si chiamano orecchiette perché Raffaele ti chiedo per oh, favore non parlare da dietro al telefono perché io non ti capisco e quindi si chiamano orecchiette perché hanno la forma di un orecchio buongiorno da Marzi, Abruzzo. ciao si chiamano orecchiette Monza, che Pianza. hanno la forma di un orecchio Aspetta un attimo E quindi Napoli, eh beh, Napoli Aspetta un attimo, Salute. ciao Napoli E quindi, se invece siamo nel Brindisino Le orecchiette vengono fatte con la farina integrale E prendono il nome di Reiki du brevet, Cioè, l'orecchio del prete Mentre a Bari abbiamo le strascinate i strascinate Che sono piatte Perché non vengono girate E quindi non hanno la forma concava Mentre se ci spostiamo verso il foggiano, si chiamano chiancarelle. Allora, io ve lo dico subito, non farò le orecchiette baresi tipiche, io farò le orecchiette alla foggiana, cosiddette kudish tungul. Non vi spaventate per questa parola, non è una cosa volgare, ma si chiamano proprio così, kudish tungul, nel senso che quando io le andrò a girare, avrò il dito nell'orecchietta. Ora, vediamo se l'impasto è pronto e poi magari vi dico anche come condire il nostro impasto no, tolgo questo che non mi serve più sansevero Calleri, Abruzzo, c'è allora. più di una che non le sa fare e mo adesso vi faccio vedere come si fanno allora spero solo di aver fatto un impasto giusto così da farvi vedere bene come realizzarle Pino ciao Pino e dopo vi dico tutti gli abbinamenti da fare con le orecchiette, come si cucinano con le cime di rame, mettetevi comodi, così siamo un po' in compagnia. Tanto a casa dobbiamo stare quindi. Allora, io mi sono seduta un attimo perché in piedi non le so fare. Allora, vieni tu qua che facciamo vedere questo è il rotolino che io ho fatto rotolino cordoncino, come volete, serpentello, come volete lo chiamate che ho fatto con l'impasto delle orecchiette, doveva riposare ancora quindi ci proviamo lo stesso noi tagliamo un pezzettino il pezzettino sarà in base alla grandezza delle orecchiette che noi vogliamo poi vi faccio vedere tutte le grandezze allora Raffaele te lo ripeto per un'ennesima volta non parlare perché non ti capisco allora Facciamo così, giriamo l'orecchietta. Saluto da Ginevra. Ciao da no, Ginevra. Ginevra sei però Ginevra. di origine pugliese. Ah, era, di origine pugliese. E questa è l'orecchietta. L'impasto doveva riposare ancora, ecco perché non vediamo tutte le belle zigrinature sull'orecchietta. Sull le orecchiette, devi far vedere. Vieni più qua. Facciamo così. Dobbiamo partire dal legno, non dobbiamo partire da qua. Se noi partiamo di qua, vi faccio vedere che cosa succede. Allora, se parto di qua facciamo un cordoncino che vedete è brutto e soprattutto nella cottura quella parte rimarrà più cruda la parte più sottile sarà più cotta allora facciamo così si fa così e si gira l'orecchietta questa ripeto per l'ennesima volta non è l'orecchietta barese è l'orecchietta alla foggiana Gulo. si fa così e si gira devi riprendere le orecchiette non a me sì, è si fa così e si gira si vede o devi venire sì. più vicino è arrivata la germania ah, bene è arrivata la germania <ride> Dai, <ride> vieni più qua prendi le orecchiette è così allora adesso vedrete voi stessi che se l'impasto riposa un po verranno delle orecchiette più belle che tipo di coltello? Allora, questo qui è un coltello alla maliscia. Se voi vedete, non ha... una ha maliscia, non ha Ah, solo questa parte qui, però è facilissimo da reperire, si trova in, in, dappertutto. Questo è l'ultimo coltello della pizzeria di mio padre. È l'ultimo, non ne ho più. Quindi è un cimello proprio storico. Così. E facciamo le orecchiette. Vedete adesso che l'impasto comincia a rassodarsi un po', le orecchiette vengono sempre più belle. Riprendi più vicino questa parte qui, che è questa parte che gli interessa. Tagliamo, iniziamo dal legno, non iniziamo dall'orecchietta, mettiamo il dito sul coltello e, e trasciniamo. Ecco perché si chiamano strascinate anche. Mi dispiace non farvele vedere belle e belle perché l'impasto doveva riposare un po'. Forse avrei dovuto prepararne uno in anticipo per farvi vedere la consistenza giusta. Comunque adesso vedrete che il prossimo cordoncino verrà molto meglio. Così e girate sul dito. Si vede bene? Se non si vede bene ditelo così magari cambiamo angolazione per far vedere, facciamo qualcosa per farvelo vedere meglio. Si vede. Si vede? Ok. E facciamo così. Così, tagliamo, ciao, ciao da monza, iniziamo a toscana. Si, sì, aspetta, adesso stiamo facendo il calcio poi li facciamo i saluti. Tagliamo, rolliamo e giriamo. Allora, se vogliamo fare delle orecchiette più piccole, però se non siete pratici, cominciate a farle grandi. Poi piano piano comincerete a, a imparare. Le facciamo, facciamo un cordoncino più sottile. vieni più qua, che faccio vedere come viene piccolina vedete? questa è piccola piccola questa è la figlia di quella allora, adesso vi faccio vedere anche come realizzare i cavatelli sto aspettando che l'impasto si indurisca un po' per essere eh, più facile da maneggiare ma già vedo che allora, queste sono quelle piccole piccole finisco di fare questo cordoncino poi faccio l'altro e adesso vi faccio vedere anche dove io le metto, però io ho questa cosa qui, questo telaio, fai vedere, io ho questo telaio qui, Un sport. in dialetto ho detto spurt, a conversare, Un sport. e quindi Esiste. si mettono le orecchiette sopra, quindi se le vogliamo fare asciugare, le mettiamo qui ma va bene, qualsiasi tipo di spianatoia con una tovaglia sopra oppure con la farina so, sotto cioè non è un problema questo non è che dobbiamo avere per forza questo per fare le orecchiette no, possiamo fare le orecchiette ugualmente e metterle su una tovaglia sul tavoliere, su, sul tavolo dove vogliamo le mettiamo ora finisco di fare questo vedete che già adesso l'impasto è più è più giusto e vi faccio, faccio vedere i cavatelli le stracinate e anche cavate gli ricci facilissime da preparare mi devo rialzare scusami eh, saluti da capri ciao capri sono perfette sono perfette speriamo perché io <coughs> non ci tengo a farvele vedere bene questa è arte. questa è arte, tanto è vero se tra, cioè tra storia e leggenda si narra che le orecchiette si, si narra non sto dicendo che è così, sto dicendo che è fra storia e leggenda Documentandomi, questo ho trovato che un panettiere di Bari che le orecchiette siano nate a Bari e che un panettiere di Bari nel suo testamento pensate un po' abbia lasciato come eredità a sua figlia l'arte del fare le orecchiette quindi pensate un po' quanto fossero preziose ma lo sono anche adesso, questo parliamo già dal 500, che le orecchiette erano considerate addirittura una dote. Pensate un po' che dote. <ride> <ride> e quindi facciamo così, io sto preparando già due cordoncini, così vi faccio vedere bene come realizzare. Perché le donne devono curare la casa, saper cucinare, ecco perché erano una Eh sì, sicuramente per questo. No, grazie. a ripetere l'impasto. Allora, l'impasto è fatto da semola rimacinata e acqua. Acqua calda, bollente, vi voglio dire bollente, ma ho paura che voi usiate un'acqua troppo bollente e poi andiamo a cuocere l'impasto. No, calda nel senso, deve essere bollente. Però potete mettere le dita dentro, diciamo così, potete toccare l'acqua. Non troppo bollente. Deve essere calda al punto giusto, allora. Regista che più qua, che facciamo vedere i cavatelli, scusate il rumore della sedia, ma io sennò che siedo non le so fare. Allora, cavatelli, cavatelli, dobbiamo solamente trascinare senza girare, così, oppure mettiamo lo stesso dito così, così, e questi sono i cavatelli. Spero che si veda bene perché ci tengo che la mia prima diretta sia utile, non sia perfetta perché è impossibile che sarà perfetta, come le cose in diretta non saranno mai perfette perché l'agitazione mi frega. Si vedono? Aspettiamo che qualcuno dica che si vedono. Si vedono bene? E queste sono. Se voi non volete vedere i commenti, Trascinate verso destra o verso sinistra, ora non ricordo, non i commenti, destra. verso destra, così non li vedete e potete vedere benissimo l'impasto, la realizzazione delle orecchiette, perché a volte i commenti si sovrappongono e non si vede bene si strappano tutto. Togliete i commenti, poi magari li leggete ecco. in un secondo momento. Allora, ripetiamo, questa è l'orecchietta, vieni più qua, vieni più vicino, questa è l'orecchietta questa orecchietta e ve ne faccio due questo il cavatello poi vi, vi dico i condimenti da abbinare ora vi faccio vedere le strascinate baresi, le signore baresi non si agitino per favore state calme perché io non sto facendo le orecchiette baresi, queste sono le mie orecchiette lo ripeto per l'ennesima volta le strascinate si mantiene l'impasto e si strascina ecco perché si chiamano strascinate si vede sì. la faccio più grande così è più facile da capire così e si strascina così e si trascina naturalmente sia orecchiette che cavatelli che strascinate possono essere realizzate con la farina integrale però non tutta farina integrale, sempre una parte di semola che gli dia un po' di callosità e di forza all'impasto, se no una volta cotte diventano proprio una coltiglia. Allora, strascinate, ecco fai vedere adesso che l'impasto è più sodo e vengono meglio. Strascinate. Questa è più facile perché basterà mantenere l'impasto per fare le strascinate. Così. Ora vi faccio vedere orecchiette, strascinate, cavatelli, vi faccio vedere i cavatelli ricci, che è facilissimo. Iniziate magari a prendere confidenza con l'impasto facendo i cavatelli ricci. Tagliate tanti pezzettini di impasto così. Spostiamo questi più qua. Tagliate tanti pezzettini. Prendete un rigagnocchi o una forchetta, ma il rigagnocchi è perfetto e vieni che vi facciamo vedere come si fa. Prendete questo piccolino impasto, pronto, regista? E vieni più qua, vieni più vicino, più qua si dice in dialetto, Scusatemi, ma quando sono agitata mi esce la parte e si fa così. Wow! Eh! Si vede bene? Se no li faccio più grandi, se non si vede bene. Si vede? Ok. E fate i cavatelli ricci. Forte e chiaro. Ok, benissimo. 50 gradi l'acqua la temperatura di più mm, di più perché dovete? Non, non vi fossilizzate sulla temperatura Non è 70 vabbè. piano piano imparerete state a guardare i gradi queste cose vi distraggono dall'obiettivo dall principale che è quello di fare le orecchiette se è più calda se è più fredda meglio più fredda che più calda ecco facciamo così meglio più fredda che più calda allora e questi sono i cavatelli ricci poi che più possiamo far vedere cavatelli strascinate c'è qualcuno che crede la pasta fatta con il fer, i ferretti eh sì però purtroppo io nel trasloco ho perso il ferretto vediamo se adesso prendo uno stecco in legno e se riesco a farlo con lo stecco in legno ve lo faccio vedere ora prima vi faccio vedere di nuovo le orecchiette per un'altra volta e poi passiamo al condimento e ci salutiamo perché capisco bene che troppo tempo in diretta nessuno vuole stare a, a guardare allora vieni vieni quindi ripetiamo le orecchiette iniziamo dal, dal legno, dal, dal come si chiama dal tavoliere, dal tavoliere. la base la tavoliere. dalla base di, del tavoliere, iniziamo di qua, mettiamo, cominciamo a trascinare mettendo il dito e le giriamo. Ora io le faccio senza così, vedete bene, così, e così, così. E così. Non fate il cordoncino intorno troppo spesso, ecco perché vi dico di iniziare dalla base, perché se no nella cottura avrete questa parte cotta e questa parte intorno cruda. Come vedete, adesso che l'impasto comincia a sudarsi, le orecchiette vengono meglio. Capunti, ca ah, è vero, i capunti avete ragione. Allora, I capunti si fanno così: facciamo il rotolino, dividiamo l'impasto, questi saranno due o tre centimetri più o meno così. Più sottili li fate, più piccoli verranno i capunti. E facciamo questo movimento con le dita. Scusate le mani con l'impasto, però se no mi devo alzare a, a lavarmi le mani e mi devo lasciare. Si prende l'impasto si tira con le dita così ed ecco fatti i capunti, si vede? Vieni più vicino, inquadrare solamente l'impasto, non sì. inquadrare Così e così. Così e così. E vedete come vengono belli aperti? E questi si chiamano anche cavatelli a tre dita, perché si realizzano con tre dita. Ok? Molto molto... Semplicemente, vi faccio vedere degli altri, e ora vediamo se riesco con uno stecco di legna a farvi vedere la pasta rotolata. La pasta intanulata, rotolata. Non mi viene adesso del termine, giusto. Scusate, Il ferretto. col ferretto. Ecco, e abbiamo anche fatto i capunti. Tu inquadra qui che io vado a prendere lo stecco di legna magari mi lavo anche le mani. Un attimo solo, arrivo subito. inquadra la pasta. Voi nel frattempo, se avete qualche domanda? Pure. E io vi dico anche come dobbiamo condire, arrivo subito, come possiamo condire la pasta. Inquadra innanzitutto che ci sono anche le cime di raba e così vi spiego anche. Dove si trova quell'attrezzo? Quale attrezzo? Qual questo? Sì? In tutti i casalinghi nei mercati, nelle fiere. È facilissimo da reperire, è un rigagnocchi semplice in legno. Un rigagnocchi? Sì, è un rigagnocchi. Allora, vediamo se ci riesco. Come... Quella è sempre semola, che mette? Sì, sì, sempre semola. Sì, sì, sì, sì, sempre semola. Non aggiungete la farina perché la farina è troppo diventa appiccicosa poi nella cottura, invece la semola no. Adesso proviamo a fare la pasta col ferretto Prepariamo tanti cortoncini così. Io li sto facendo grandi per essere più visibili, ma li potete fare anche più piccoli, più sottili, più corti, come volete voi. Allora, questo facciamo finta che sia un ferretto, che di regola, cioè la tradizione vuole che si usi. Si chiama ferretto proprio perché si usa il ferro dell'ombrello, si usava quello in antichità. In antichità. Nell'antichità. Sì. Allora, facciamo così. Vieni qua, vieni le qua. Dosi, le, dosi. le dosi adesso ripeterò tutto. Vieni qua. Facciamo i ferretti? Facciamo quello col ferretto. Cioè, ho legnetti in questo ho caso. In questo caso, diciamo legnetto. Metto un po' di farina di semola perché con legno ho paura che si attacchi. però allora, è, una... è un. Una bastoncino. Pro... Un bastoncino di impasto, semplicemente. No, l'attrezzo È un attrezzo. Cat... Come? Che cosa stai dicendo? invece che sei di per in legno? Eh, allora prendiamo l'impasto e lo mettiamo così fermo sul ferretto e andiamo così ad arrotolare si vede una voleva vedere ad arrotolare il movimento giusto e lo sto facendo vedere il movimento giusto se sì, tu sì. non parli forse riusciamo a capire anche noi eh. e si fa così così lo sto facendo piano piano per farvi vedere e si fa così e poi ecco, come avevo detto comunque è venuto adesso vediamo di farlo più lentamente, devo mettere la farina sul... qualcuno dice che si chiama il fusillo, no non è il fusillo, si chiamano anche fusilli, sì. si chiamano anche fusilli. Allora non... mettiamo un po' di farina, se abbiamo questo, questo qui, se usiamo questo stecco, se usiamo quello in ferro non serve la farina, la semola. Ripetiamo, mettiamo qui, partiamo da questa parte qui e arrotoliamo facendo un po' di pressione spero che si riesca a vedere si vede? non troppa pressione facciamo così bisognava rotolare arrotolarlo sullo stecco Sfila, e poi sfilarlo ecco questo già è venuto meglio vedete? purtroppo con lo stecco di legno non è facilissimo riproviamo iniziate proprio dalla base da qui da questa parte qui Mettiamo un po' di semola e facciamo così. Mettete così e fate così. Aiutatevi anche con lo stecco le prime volte e arrotolate. Spero che si veda bene. Così, così. Tutto sta nella così. pazienza. Pazienza. Eh sì. Pazienza e volontà. Pazienza. Ed ecco qui il nostro fusillo. Si vede bene? Si vede. Ok. Ne faccio un altro e poi passiamo ai condimenti. Perché capisco che. Oh, però siete in 300? Sì. Allora, vediamo di farlo meglio, così vi faccio capire bene. Allora, vieni di nuovo a riprendere solamente le mani. Ci fai vedere il ferretti Si, sì, questo qui. La pasta fatta in ferretto, non c'è un nome. No, questa è la pasta al ferro, si chiama, eh. pasta al ferretto, il fusillo, adesso non mi viene il nome il giusto, nostro, però non così certo. è, non c'è un termine, arrotoliamo, così, mettete l'impasto di fronte a voi, arrotolate, così, così. L'attrezzo non è quello giusto, così. è un po' più doppio, quindi. eh sì, sto dicendo che Stiamo ho fatto, improvvisando eh, perché non il ho il ferro, là. eccoli qua. Naturalmente dovrebbe venire molto più sottile, lo dico già perché ci saranno delle critiche, dei commenti di critica, dovrebbe venire molto più sottile, ma se io no, schiaccio... No, non c'è nessun commento critico. Vabbè, ci saranno. Se io faccio più pressione si attaccherà al legnetto e ve lo faccio vedere, così. Così capite quello che intendo. Busseata. Eh sì, le le imbusiate, no, le imbusiate dovrebbero busiata. essere fatto questo È un altro tipo di se non erro, le imbusiate fatto questo si chiudono però adesso in questo momento che sono in confusione però credo che siano queste le imbusiate cioè fatto eh, la parte mh, col ferro si chiudono, credo allora iniziamo, questo qui adesso lo faccio la sezione così. del perretto Tonda, quadrata. Allora quello degli ombrelli era quadrato. Però adesso il converso. Cioè, no, cioè, proprio lo, lo ste, la stecca dell'ombrello. Ma si. In origine, una mia vicina di casa, quando abitavo a Castellana, mi, mi aveva regalato il suo ferretto che io ho perso cioè, purtroppo. La stecca dell'ombrello. Ed era Beh. in sezione quadrata perché era la stecca dell'ombrello. L'arte allora, di arrangiarsi, Sì. Si. Allora, vieni vicino che facciamo vedere per l'ultima volta questo e poi salutiamo diciamo qualche condimento allora se io premo per farle venire più sottile potrebbe attaccarsi al legno ora vediamo questo bisognerebbe premere così e fare così come vedete non è, non, non è facile farlo fuoriuscire dal legnetto purtroppo mi dispiace che non avere l'attrezzo no è più bello questo lasciamo stare così ok qualche domanda o passiamo ai condimenti ci fai uh, rivedere quello con le tre dita Sì. vieni non vedi prendere a eh? me Sì. così mettete le tre dita così questo è il pezzettino dell'impasto mettete le tre dita così e fai così vedete allora, facciamo così: che non piano piano? Così si vede? Sì. Devo prepararne un altro? Penso di no. Ok, nel frattempo, che io magari ne preparo un altro, vi faccio poi un riepilogo generale di orecchiette cavatelli, strascinate e tutto, diciamo un po' come le possiamo condire. Naturalmente, noi a Bari le facciamo orecchiette con le cime di rape. Le cime di rape sono qui, le cime di rape vanno unite così si prende la cima e si prendono anche le foglie ma non solo le foglie come ho visto alcuni spiegare di fare la pasta con le rape che hanno detto di prendere solo le foglie e che si fa con le cime una volta che avete preso le foglie con queste che fate vedo certi video che sono scandalosi fate la pasta con le cime di rape e le orecchiette solo con le foglie e questi che fate questa è la parte più buona della cima di rapa comunque lasciamo aperta non per niente si chiamano cimiteri. Eh, se no però, sarebbero fuori. Non devono essere fiorite. E eh, non devono essere fiorite. È un fiore giallo. Qui c'è no. un fiore giallo e questo poi si elimina semplicemente facendo così. Esatto. Però non bisogna no, aspettare a farlo fiorire. No. Eh. Chiedono se possono condividere sul loro profilo. Certamente che sì, dovete condividere nel vostro profilo. Mi aspetto migliaia di condivisioni da voi, perché siete veramente. Mi siete stati vicino tantissimo, sia dall'inizio dall dell'apertura della pagina sino ad oggi. Soprattutto in questo momento avete fatto in centinaia la ricetta dei cornetti sfogliati, mi avete invaso di fotografie di cornetti, che veramente aprire la pagina la mattina era la cosa più bella della giornata, soprattutto in questo periodo. Io vi devo veramente ringraziare, grazie a tutti per la compagnia che mi fate, grazie. allora. Vi dicevo delle orecchiette con le rape se usate le orecchiette secche che siano comprate o fatte a mano quando cucinate le rape nell'acqua che bolle dovete mettere per prima le orecchiette raffaele ti ripeto non parlare perché non ti capisco non so prima di cucinarle, bisogna essiccarle non mica per forza bisogna essiccarle eh, dico, allora, fammi parlare Ho... a me tu pensa a fare la no. regista Vai allora come condirle come condirle se usate allora riprendiamo da capo visto che è interrotto dicendo questa cosa le orecchiette perché si fanno asciugare si fanno asciugare solo nel caso in cui voi dovete trasportarle altrove oppure le fate la sera per la mattina perché ci vuole tempo allora si fanno asciugare ma se siete in due in tre in quattro e avete fatto le orecchiette mezz'ora prima mezz'ora dopo già le potete cuocere non c'è bisogno di farle asciugare con questo Raccogliete e mettete nell'acqua. Mia nonna usava le cartoline per prendere le, le orecchiette. E noi con le cartoline prendevamo le orecchiette e le mettevamo ad asciugare, ma perché mia nonna ne faceva 3 kg. Ma se ne fate poche non c'è bisogno. Io adesso le sto facendo adesso a pranzo le cucinerò con le cime di rape. Possiamo farlo vedere questo movimento di raccogliere e metterlo? Sì, così. Mettete un po' di sermo. Raccogliete così. Vedete? Sì. O mettete qui Oppure direttamente nell'acqua, naturalmente se le mettete nell'acqua cercate di evitare di mettere troppa semola, non succede niente. Non dovete avere paura voi degli impasti, delle orecchiette, perché non vi mangiano, siamo noi che mangiamo le orecchiette, non loro che mangiano noi. Così. Nessuno. Così. E fate così. E basta. Ora ritorniamo alla ricetta delle orecchiette senza interruzioni, grazie. Allora, se usiamo le orecchiette secche, dobbiamo prima immergere le orecchiette nell'acqua e a metà cottura le cime di rape. Se invece usiamo le orecchiette fresche, che hanno veramente pochissimi minuti di cottura, al massimo tre, mettiamo prima le cime di rape e poi le orecchiette. A parte si fa un soffritto con aglio, olio, olio abbondante, acciuga, Peperoncino, se vi piace il peperoncino, se vi piace l'acciuga. Comunque, non c'è obbligo di niente, la cucina deve essere una cosa allegra, non deve essere un fossilizzarsi. Avete l'acciuga? La mettete, non ce l'avete? E pazienza, lo fate lo stesso. Fate questo soffritto delicatamente per non far bruciare l'aglio. Aggiungete un cucchiaio di acqua di cottura della pasta, così l'aglio non si brucia e vi aiuta anche a sciogliere la vice. Dopo l'acciuga, dice come volete la chiamate, tanto è la stessa cosa. Una volta cotta la pasta, o alzate la pasta e la mettete nell'intingolo preparato, oppure scolate la pasta e prendete un condimento e lo mettete nella pasta. In più, da noi si fa anche il pane fritto. Che cos'è il pane fritto? È il pane grattato, cotto in un po' di so soffritto, cotto, brustolito e un po' di olio. E quello si aggiunge sopra per dare con croccantezza, croccantezza, alle orecchiette. Ora questa è la pasta, le, le orecchiette con le cime di rabe. Però le orecchiette si possono fare anche con il sugo semplice, con la ricotta marzotica che è il cacio-ricotta tipico nostro pugliese, che è una forma di, di, di formaggio. Un po' salata e che viene grattugiata a fuori grandi e si aggiunge sopra le orecchiette col pomodoro fresco oppure con i funghi cartoncelli e la pancetta sempre io suggerisco sempre di aggiungere il pane, il pane eh, fritto sopra perché dà un sapore veramente buonissimo oppure per esempio i cavatelli si possono fare con ceci fagioli frutti di mare cozze cozze e fagioli, gamberi e, e ceci, oppure semplicemente le orecchiette con un pomodorino fresco e della rucola, sempre con la ricotta, con il formaggio, la ricotta no come sì. si chiama la ricotta marzotica? il cacio ricotta, ecco okay. grattugiato sopra e quindi diciamo se avete altre richieste me lo, me, le, me lo dite magari avete un ingrediente in casa che volete consumare io vi posso suggerire come utilizzarlo con le orecchiette? Mm. c'è qualcuno che usava le fotografie anziché le cartoline ecco eh, è vero anche le fotografie sì sì no mia nonna però le cartoline eh sì è più rigida sì. è più per farci rigida. stare buone quando davamo fastidio perché mia nonna sapete dovete sapere aveva 11 figli più due di ritorno cioè io e mia sorella <ride> Siamo tornate, <ride> ah, due, due, di top, nel senso, due in più, due tra me figli. e mia sorella. E quindi, che per farci stare buone, mentre lei, lei faceva le orecchiette, ci faceva prendere le orecchiette con questa cartolina e ce le faceva sistemare tutte su un tavoliere enorme che aveva coperto da una tovaglia. E noi le sistemavamo tutte precise, una vicino all'altra. Ecco perché usavamo la cartolina. Quindi penso che abbiamo detto tutto. e Ci possiamo salutare. Allora visto che è finita la diretta ci salutiamo, io mi devo rilassare, vado a bere un po' d'acqua, scusate le imprecisioni, scusate gli errori, scusate il respiro affannoso, però piano piano devo prendere confidenza con questa cosa delle dirette e faremo dirette più allegre, più belle, dove io sarò più tranquilla e dove potremo far vedere tante cose belle, i dubbi? Ah, se volete comunque i dubbi vedi che non si capisce niente quando tu paghi il parli canale così. youtube dai eh, i video. allora se volete vedere i video da me realizzati iscrivetevi al canale youtube che si chiama lo stesso cucina come graziella e vi aspetto molto e iscrivetevi e iscrivetevi ho detto iscrivetevi al canale youtube la prossima volta metteremo un bavaglio alla bocca di regista così non mi farà sbagliare e non mi farà non fatto sbagliare, confondere lì. Fatto. Bene, io e il regista vi salutiamo, poi vi metto la foto delle orecchiette con le cime di rapa e anche la ricetta. Per qualsiasi cosa scrivete sotto alla diretta e io vi risponderò sperando che Facebook mi mostri tutti i commenti. Mm. E quindi ci, ci vediamo poi nei commenti e ci vediamo per la prossima diretta. Se volete una diretta in particolare. Scrivete nei commenti, io la realizzerò. Di. La semola di grano antiche, quelle cose là, no? Sì, potete usare la semola semata dei cappelli, potete usare la semola che volete, la semola integrale. Sì. Macinata a pietra, insomma. Macinata a pietra, quella che volete, voi, l'importante sì. è che sempre, sempre le fate integrali, tagliate un po' la farina integrale con un po' di semola, perché sennò vengono proprio troppo, troppo, troppo mollicce poi nella cottura. Questo è ciò. Oh, vi saluto a tutti perché eravate veramente tanti, ciao a tutti, alla prossima diretta, ciao, ciao Mattias, ciao! Ciao a tutti, alla prossima!